Grazie Presidente, e, allora, questa mozione in realtà è eh, una parte della mozione già approvata, la numero 86 che abbiamo approvato oggi stesso, insomma, che prevedeva tre iniziative, di, appunto, una di queste era la spesa sospesa e chiedeva eh, alla Giunta e alla Sindaca di mettere in campo tutti i canali di comunicazione di Roma Capitale, quindi compreso il sito, per dare eh, diffusione e quindi comunicazione anche attraverso eh, la collaborazione con i municipi di tutti coloro che mh, fossero iniziatori di questa iniziativa. Insomma, quindi le attività commerciali, mercati regionali abbiamo detto, supermercati o altre attività eh, produttive, eh, sono le benvenute nell'attivazione di questa eh, spesa sospesa. E Roma Capitale recepirà queste informazioni e le includerà, come già fatto con tutte le altre iniziative, nel sito Roma Aiuta Roma, che già ne comprende tutta una serie eh, importante, insomma, che vanno dal sociale al, ai servizi. Insomma. Quindi eh, il Movimento 5 Stelle si asterrà, poiché abbiamo già votato una mozione analoga che comprende questa mozione. Grazie.